Pepe Mazzotta, l'interprete in questo film Anime Nere e abbiamo assistito al dibattito dove si vince una descrizione molto noir della storia, no? emerge una storia noir. Eh, ma anche, eh, viene anche scelto un modo eh, di raccontare questa storia attraverso un, una famiglia che, ha, che fa parte eh, del sistema andranghettista fondamentalmente è una delle prime volte che l'andrangheta viene rappresentata al fi, cinema eh, noi siamo abituati a vedere fatti di mafia eh, fatti di camorra per la prima volta eh, riusciamo a entrare per un momento nella mentalità andranghettista eh, lei si sente di aver rappresentato in maniera fedele e questa, questo modo di pensare ma intanto non è un caso che l'andrangheta sia quella meno rappresentata perché tra le tre criminalità grandi che abbiamo in Italia è quella più nascosta culturalmente i calabresi sono diciamo eh, resti a mostrarsi insomma se tu pensi alla camorra che è molto teatrale amano in qualche modo rappresentarsi farsi vedere eccetera eh, l'andrangheta non lo è eh, non lo è per nulla eh, io credo che questo film racconti dell'andranghe dalla parte diciamo, più eh, personale, individuale cioè quello che accade all'interno delle, delle singole persone è un film che racconta apparentemente una storia di faida tra due famiglie ma in realtà la vera guerra che viene raccontata nel film è quella all'interno della stessa famiglia eh, ci sono tre punti di vista diversi su come affrontare eh, la propria attività criminale ce n'è uno che è quello di Luigi che è un uomo d'azione diciamo, che quindi pe pensa che si possa risolvere le cose come si faceva in passato anche usando la violenza ce n'è un altro che è Rocco che invece pensa che il futuro di de de della famiglia e quindi dell'organizzazione criminale sia nella finanza, nelle, nelle, nei, nei soldi non c'è più bisogno di sparare quando, quando si hanno i soldi e ce n'è un terzo che ha fortissimi su tutto questo che si rivive diciamo in una prima parte del film in maniera molto interiore quasi da malato in qualche modo e che poi nella, nella parte finale cerca uh, una soluzione possibile almeno quella che gli sembra la, la migliore eh, quindi da questo punto di vista penso che il film racconti molto bene questa realtà e questa cultura eh, non racconta ma questo secondo me è un bene tutta la parte insomma più diciamo action criminale per cui non, si, vede, si vedono poche pistole Poche, poche azioni, pochi assassini e cose del genere, però anche perché, ripeto, l'andrangheta ha questa caratteristica di non essere per niente teatrale, diciamo. Eh, tutto quello che si fa, anche eventualmente un assassino, si fa nella maniera meno rumorosa possibile. Ecco, nel film, ehm, grazie ai due lutti, diciamo, che la famiglia deve affrontare, ehm, si vede proprio chiaramente come i familiari e vedano come una mancanza di rispetto l'intervento dei carabinieri per, per, per, per, per, che, che arrivano in casa e guardano nei cassetti, insomma fanno il loro dovere. Veramente lei pensa che eh, ci sia questa totale capacità di comprendere cosa sia veramente giusto e cosa sia sbagliato all'interno di questo tipo di famiglie? Loro la buttano molto sul non rispettate il lutto, no? non, non state rispettando il lutto. Ecco, è... Diciamo, di, di base, eh, base c'è, eh, diciamo, se uno ehm, si concentra sulla questione esclusivamente umana, eh, è comprensibile, nel senso che nel momento in cui eh, si sta vivendo un lutto, qualsiasi intrusione non, eh, diciamo, non, eh, che non fa parte dell'ambito di quello che sta accadendo diventa qualcosa che viene vissuta male. Poi è ovvio che i codici eh, usano alcune famiglie eh, all'interno di una certa cultura sono dei codici che magari a noi possono sembrare sballati nella eh, valutazione del bene e del male sta di fatto che stiamo parlando di comunità eh, che vivono da, da moltissimo tempo nell'idea che lo stato è assente nel migliore dei casi e nel peggiore è aggressivo di conseguenza eh, non voglio giustificare quell'atteggiamento, voglio solo dire che quell'atteggiamento è comprensibile se uno si rende conto del contesto in cui viene manifestato. Poi è chiaro che sono famiglie che vivono una logica un po' arcaica, per cui c'è l'occhio per occhio, il dente per dente e chi è più forte vince e chi è più debole perisce sostanzialmente.